Mi si è mai chiesto o chiesta come si può guardare un'opera d'arte senza dover pretendere di essere esperti e di capirla? Ecco perché ho lavorato tanti anni quando ero in Inghilterra in gallerie d'arte, in musei, io stesso sono un artista e eh, ho notato in me stesso e in altre persone che eh, si va in giro, si guardano le opere, soprattutto nelle gallerie quando magari c'è anche l'artista, ci si ferma davanti e si sta così sperando in qualche modo di capirla, sperando che gli altri non notino che non capiamo niente. In realtà si può guardare un'opera d'arte senza sentirsi stupidi, ma soprattutto si può guardare un'opera d'arte per godersela. Quello che vorrei insegnarti in questo video, mostrarti, senza pretendere di essere un esperto nel campo, è quello di darti una possibilità di goderti un'opera d'arte a pieno. E perché è importante farlo? Beh, è importante perché è bello, perché è appagante perché è emozionante, perché ti riempie, perché ti fa sentire connesso completamente col tuo corpo, perché devi guardare, la devi ricevere, con la tua mente, con le tue emozioni, col tuo spirito, perché ogni opera d'arte porta dietro di sé una storia. Ogni opera è come un pezzo di narrativa che ti dice qualcosa, ti racconta una storia, se ti fai coinvolgere da quella storia, ma te la godi, no? È come andare al cinema e vedersi un film che in qualche modo ti richiama qualche, qualcosa di personale ed esci che o sei contentissimo, sei preso bene, oppure sei triste, però, però sei appagato perché dici, wow, mi ha smosso. È come ascoltare una canzone, ma magari Bohemia di no? Oh mamma mia, oh mamma mia, sentirla dentro la pelle, dentro le ossa. Guardare un'opera d'arte può darti tutto questo, ma può darti anche introspezione. Ti può aiutare a capire che cosa passa nella tua mente, nelle tue emozioni, senza che te ne rendi conto. Perché? Perché è un'opera d'arte che ti cattura l'occhio, nel bene e nel male, perché ti piace o ti fa schifo, non lo fa solo per un senso estetico, lo fa perché la sua storia, e i suoi elementi, in qualche modo, ti toccano nel profondo. E se ti lasci toccare, è un'esperienza molto profonda, anche introspettiva. Poi è divertente, perché vedremo come è possibile anche inventare delle cose, è impossibile eh, immaginare, usare la fantasia e l'intuizione. Poi si può fare con gli amici, se abbiamo dei figli è divertentissimo fare questa cosa. E quello che, che faremo oggi è proprio questo vi mostrerò un breve metodo che si può applicare a una qualsiasi opera d'arte per averne un'esperienza completa un metodo molto semplice che tutti possono applicare senza avere nessuna conoscenza artistica nessuna conoscenza dell'opera in questione dell'artista in questione ma con la prerogativa con la voglia appunto di averne un'esperienza completa io sono Emanuele Fortunati tra le varie cose che faccio, ne faccio tante, qualcuno dice troppe forse, tra le varie cose che faccio studio i legami che ci sono tra la mente inconscia, l'inconscio, appunto il subconscio, l'arte, la creatività e la spiritualità. Ci sono dei legami molto forti, molto potenti, alcuni artisti l'hanno presi in modo estremo come ad esempio Pollo o Kandinsky, Arti e artisti non se ne rendono anche conto ma ogni opera d'arte non ha solo un aspetto estetico, ha sempre un legame con l'artista e con chi lo guarda a livello più profondo ed questo è questo quello che mi piace studiare. Come ti ho detto, oggi andremo a guardare quali sono gli elementi essenziali, fondamentali e di base per guardare un'opera d'arte godendosela e lasciandosi trasportare dalla storia, dal messaggio dell'opera d'arte stessa. Ti inizio a introdurre questi brevi elementi e poi lo faremo un esercizio insieme. Il primo elemento è ovviamente quello di trovare un'opera d'arte. Il secondo è quello di fermarsi e guardarla, osservarla, lasciartela entrare. E il terzo è quello di fare un'osservazione pensata, nel senso di iniziare a osservare determinate cose che guarderemo. E il quarto che lascio a te, se hai voglia di farlo pure no, ma io te lo consiglio perché è quello che dà un senso forse a tutto questo video, a questa esperienza, è quello di farti entrare l'opera d'arte e andare a vedere che cosa tocca dentro di te in modo che tu ne possa avere un'esperienza introspettiva o per imparare qualcosa di te o anche semplicemente per goderti un'emozione un momento un momento bello. Premessa numero uno è normale non essere capaci di capire l'arte è normale non capire l'arte per due motivi fondamentali. Uno non si può capire l'arte. L'arte è, è un qualcosa che ha certo un significato ma il significato che l'artista dà non è prettamente lo stesso non deve essere lo stesso del significato che tu ricevi quindi andare a scervellarsi per capire il vero significato l'artista voleva dare può essere divertente se fatto alla leggera ma non è necessario per godersi l'opera e non c'è bisogno di capirla due è normale sentirsi di non capire l'arte di non saper guardare l'arte perché non siamo abituati tu pensa quando ascolti una canzone che ti piace, che ti prende bene, che, che ti smuove dentro, non necessariamente capisci tutte le parole, sei in un'altra lingua, non necessariamente riesci a individuare tutte le note o tutti gli strumenti, non necessariamente sei un esperto di musica, eppure te la godi. Perché? Perché da quando siamo piccolini la musica l'ascoltiamo sempre, i nostri genitori l'ascoltano, l'ascoltavano, si ascolta in giro e così via, quindi siamo abituati. Lo stesso vale per guardare un film o per leggere un libro o una poesia, ma l'arte no. Per qualche motivo, a me misterioso, eh, l'arte nelle scuole si insegna poco, a meno che non si fanno scuole dedicate, ma si insegna poco. È ragione per cui eh, non siamo abituati a guardare l'arte, tutto qui. Eh, se non ci è stato insegnato, se non l'abbiamo mai fatto, non siamo capaci. Ma perché, perché allora l'opera poi ci può spaventare o ci fa sentire così? Perché succede qualcosa di veramente potente, incredibile, anche meraviglioso al tempo stesso, che è, che è la seguente cosa. Quando tu vai in giro e osservi ad esempio in un museo o anche in internet, no? vai in giro e guardi su Instagram e noti delle opere d'arte, ce ne sono alcune che per qualche motivo ti salta l'occhio e può essere amore a prima vista o odio a prima vista. Perché ti salta l'occhio su alcune e su altre no? Perché se vai in un museo e il tempo medio in cui una persona guarda un'opera d'arte è di 2 secondi, il che vuol dire che noi in un museo andiamo in giro, guardiamo freneticamente, e praticamente non vediamo non osserviamo nulla eppure anche in un contesto così anche con quel poco tempo alcune opere ci rimangono impresse o comunque ci hanno stuzzicato l'occhio perché perché la nostra mente è magnificamente potente soprattutto la mente inconscia che cosa fa la mente inconscia la mente inconscia assorbe migliaia di informazioni e le rielabora a una velocità incredibile il che vuol dire che ogni volta che noi passiamo davanti a un'opera d'arte o un'opera d'arte ci passa davanti anche per caso la nostra mente osserva L'opera, nell'intero, nel dettaglio, la scompone, prende tutti questi pezzi, li rielabora pensando a quello che già conosciamo, ad esempio la teoria dei colori imparata alle elementari, eh, la teoria della composizione, un terzo, due terzi. E, la, e poi la rielabora anche dando un significato alle varie cose. Oh, qua vedo scuro, oggi non mi, mi sento triste, associo il nero alla tristezza e quindi quel quadro lì mi lascia un po' giù. La mente fa questa cosa in modo velocissimo, in, in un nanosecondo, no, non un nanosecondo, no? magari in un secondo, e, e arriva alle sue conclusioni. Tu vieni investito da queste conclusioni nella forma di dire mi piace o non mi piace, ma non capisci perché e quindi poi fai un passo indietrici. no, non, non lo so, e rimani spaventato. Ed è normale. Ed ecco allora che... Per guardare un'opera d'arte l'unica cosa che basta fare è rifare lo stesso processo mentale, che la mente fa in automatico velocissimamente, rifarlo molto lentamente, passo passo, con coscienza. Quando si fa questa cosa si notano i dettagli, ci si, ci si pensa su, si lasciano entrare certe cose e poi si ha anche un'esperienza emozionale, perché? Perché quando rallenti il tutto puoi assorbire quelle emozioni. Ed è quello che faremo noi in questo momento. Iniziamo con la cosa base ed è uno, anzi zero, dove trovo un'opera d'arte, come cercare arte. Allora, solitamente ti direi vai a un museo o una galleria, siccome siamo in quarantena ti direi vai a un museo o una galleria virtuale, ce ne sono tanti, o se non c'è la sbatta di cercarteli vai su sacci.com, poi ti lascio il link nei commenti, insomma dipende da dove guarderai il video, sacci.com, oppure in Instagram, hashtag art, hashtag portrait, hashtag um, watercolor, hashtag art, arte, eh, in tutti i suoi formati e lingue, e inizia a guardare. Io ti consiglierei di farlo su un computer, più grande lo schermo è meglio è. Se hai una smart tv, puoi guardarlo con quello, io a volte lo guardo col proiettore. Se invece hai la fortuna di avere delle opere d'arte a casa, questa tra parentesi non è mia, è di un artista che si chiama Belmort ed è molto bravo, eh, Se hai la fortuna di averle a casa tanto bene. Quello che ti consiglio di fare è, vai col principio dell'amore e odio a prima vista. Non devi stare mezz'ora su ogni opera. Se sei su Instagram inizia a passare, se sei su sacci.com inizia ad andare anche un po' a caso, finché non trovi un'opera che dici, questa per... boh, mi attrae, mi piace o mi disgusta o mi lascia così, comunque è quella. Ok, quindi è importante eh, fermarsi su un'opera sola. Tu non puoi pensare di andare a un cinema multisala, avere due ore e di andare in giro per le 12 sale, guardare 5 minuti di ogni film e poi di uscire soddisfatto, no? Tu scegli un film sperando che sia quello bello. Eh, e qua devi fare uguale, ok? Questo è il primo passo. Passo zero è proprio quello. Trova l'opera d'arte. Una volta che l'hai trovata, il passo successivo è stop. Fermati un secondo... E pensa a capire perché quell'opera in particolare ti ha richiamato l'attenzione. Puoi farlo banalmente. Io guardo quest'opera e dico mi ha richiamato l'attenzione per la sottigliezza delle linee, per la sua semplicità. Non so perché, ma a me piacciono molti lavori minimali e questo molto minimale mi ha richiamato l'attenzione. Questo è il motivo per cui l'ho comprato. Ecco, il primo passo è proprio quello di dire, dopo che hai trovato un'opera d'arte, è quello di dire ma perché? E cercare di capire. Lo puoi fare a livello razionale, mentale o anche a livello di sensazione. Ad esempio, oggi mi sento cupo, guardare un lavoro così, con la faccia che guarda dall'altra parte, mi dà un senso di nascondermi. Ecco, mi, mi richiama un po' questo. In questo passo è fondamentale non perdere troppo tempo, non, non diventare pazzo, però a buttare giù due o tre motivi. Li puoi scrivere se vuoi o tieniteli a mente. Passo successivo è l'osservazione. Ah osservare. Osservare che si divide in tre parti in realtà ed è guardare, vedere, pensare. La cosa fondamentale di questo passaggio è non trarre le tue conclusioni prima di essere arrivato alla fine, se no non funziona. Se acceleri i tempi rimarrai insoddisfatto dell'esperienza, te lo posso garantire. Allora abbiamo detto prima, prima cosa dell'osservazione è guardare. Guardare vuol dire guardare guardare vuol dire osservare anche con una certa semplicità potremmo dire forse superficialità ma non mi piacciono le parola perché non è vero che è superficiale è semplice però in questa fase guarda le cose di base quelle che saltano all'occhio così normalmente il tratto la dimensione i colori il tipo di, di media che non so se sono colori acrilici ad olio se non li conosci, non li capisci, non importa, guarda se ci sono diversi tipi di media secondo te. Questo secondo me è tutt'uno, forse la base è gesso, però non, non, non posso garantire. Guardo che qua è stato grattato, forse con una chiave, o un cacciavite, anche a volte lo faccio quando mi arrabbio con le unghie, se no un lavoro non, viene, non mi viene bene. Durante questa osservazione, fermati così, guarda le cose principali, gli elementi principali, e inizia un po' a capire... Eh, un po' l'artista, un po' la composizione, guarda che bello, no? Questa è la, la linea centrale, ad esempio, questa è la linea centrale, no? Per la teoria dei terzi, il punto di solito dove l'occhio cade sempre è questo qua, intorno qua. E infatti lui ha fatto l'occhio molto vicino a qua, ma non completamente qua. L'occhio si nasconde, no? si allontana dal punto dove tu guarderesti, come se in qualche modo l'artista... Vuole che questo quadro, che questa persona dipinta, che poi è un riflesso forse anche dell'artista, vuole guardare dall'altra parte. Sempre per la teoria della composizione, questo è il punto centrale, ha fatto la mano vicino al punto centrale, come ancora richiamare in qualche modo queste dita. Ok? Ha messo la sua firma, non so se si vede nel video, comunque piccolino in basso, quasi non si nota, ci sono degli splat, degli spruzzi di colore delle grattate. Ecco, qua io mi fermerei qua. Prima fase, guardare. Seconda parte, vedere, vedere vuol dire guardare usando il cervello, che è un pochino più difficile ma anche molto divertente. Perché? Perché decomponiamo l'opera d'arte e iniziamo a pensare che ogni cosa, il tratto, e il fatto che l'occhio sia là e tutte queste cose, siano dei simboli, dei pezzi di puzzle che se ricomponiamo, se notiamo come magari potremmo essere un ispettore o un detective, ecco, meglio un detective, ci possono aiutare a dare un significato poi complessivo dell'opera. Durante questa fase possiamo usare anche le nostre conoscenze pregresse. Se sei un artista o sei un appassionato d'arte, puoi usare quelle conoscenze. Se conosci l'artista e il suo contesto, quando è nato, dove vive e così via, puoi usare quello. Se non lo conosci, semplicemente osserva e se non vedi nulla, anzi guarda, eh, scusa, vedi, e se non vedi nulla, inventa. Questo è il momento più bello perché puoi dare libero sfogo alla tua fantasia. Se vuoi avere un'esperienza, inventa. Ne facciamo un esempio. Quello che osservo, anzi, quello che vedo, ad esempio, vi ho detto l'occhio. L'occhio è la faccia è girata così, però l'occhio in qualche modo vuole guardare, come se volesse in qualche modo andare via, no? girarsi, ma essere sicuro che tu lo stai guardando. Eh, come si noto molto questi splat, che tra l'altro non sono degli spruzzi, questo è stato messo il colore fresco qua sopra ed è stato girato il quadro al contrario per farlo colare all'insù. Questo mi dà come un senso che il quadro in qualche modo è stato girato a un certo punto. L'artista l'ha girato, forse voleva vedere le cose da una prospettiva diversa. Un'altra cosa che avevo notato prima è come questa mano sia centrale. È molto grossa e potremmo dire è grossa perché in effetti per la prospettiva se io metto così la mano è più grossa, ma è esageratamente grossa, quindi è una parte fondamentale. È anche una mano molto tenuta così e, e con l'altra mano più in basso c'è quasi un senso di copertura, di sofferenza, come se la figura stesse soffrendo in, da un lato non vuole farsi vedere perché si gira, ma ti guarda comunque con un occhio nella speranza che tu la guardi, ecco. Potremmo andare avanti all'infinito, eh, è tutto vero quello che ho detto? Non lo so, non mi interessa. Quello che posso aggiungere, perché ho conosciuto l'artista personalmente, è che è una persona molto introspettiva, molto oscura, una persona che non sta completamente bene con se stessa, e che a volte ha paura non si vuole far vedere molto in pubblico e applicando a questa cosa eh, se non sapessi per certo che questo non è l'artista ma è un modello perché l'artista me l'ha detto avrei potuto dire che questo è un, è un autoritratto ma lui magari ha usato un modello per poi farsi un autoritratto metaforicamente parlando comunque ci fermiamo qua con questa fase e andiamo alla fase successiva che è pensare abbiamo preso tutti questi tasselli e ora è il momento di trarre le conclusioni. In parte un po' l'abbiamo già fatto, ora è il momento di dare libero sfogo all'immaginazione, alla fantasia, all'intuizione, al divertirsi. In questa fase prendete tutti gli elementi, quelli che avete notato sia quando avete guardato che quando avete visto, cioè guardato col cervello, sia anche quello che inizialmente era il motivo per il quale questo quadro vi aveva colpito. A me aveva colpito il fatto che era minimale, che aveva pochi tratti. E cercate di trarre delle conclusioni, di dare un significato a quest'opera, che non deve essere necessariamente il significato ultimo che l'artista voleva, ma facciamo delle ipotesi. Una prima ipotesi è che eh, l'artista ha disegnato questo lavoro e non era completamente soddisfatto, infatti poi l'ha invertito, ha, ha fatto cadere il colore al contrario e poi l'ha un po' grattato via. Un'altra ipotesi è che eh, l'artista... Sotto quest'opera ne aveva fatta un'altra, l'ha un po' rimbiancato e poi l'ha disegnato. Perché? Perché quel giorno non si sentiva completamente a suo agio con se stesso e ha nascosto quello che c'era sotto che probabilmente era molto più personale, era molto più introspettivo, lo mostrava troppo e non voleva farsi mostrare. Ed ecco perché l'immagine tende a nascondersi un po', a non farsi mostrare. Questa è la mia ipotesi. Mi piacerebbe poi sentirla tua, magari scrivila nei commenti che non so se saranno sotto, destra, sinistra, dipende dal social media, dove lo guardi. Comunque fammelo sapere, faccelo sapere. L'ultima fase, e questa è la fase che lascio a te, se la vuoi fare o no, è la fase della connessione più emozionale e introspettiva. In questa fase vai a vedere perché questo dipinto, il dipinto che tu hai scelto nel tuo caso, hai in qualche modo toccato e vai a livello più profondo, trova delle analogie con la storia del dipinto, quindi col significato che hai dato e col significato interiore che questo dipinto suscita in te. Perché, come ti ho detto prima, ogni dipinto che ti cattura l'occhio per qualche modo è perché la sua storia è anche la tua, è perché la tua mente ha già processato tutte quelle informazioni, gli ha dato un significato a livello di contesto, di colore di tutto, ma poi gli ha dato anche un significato profondo. E l'ha collegato a te a un qualcosa dentro di te in poche parole quest'opera d'arte l'opera d'arte che hai guardato che stai guardando ha toccato dentro di te delle corde profonde di paure di sentimenti di sensazioni di storie passate qualsiasi cosa ecco se hai voglia di esplorare quella parte questo è il momento come farlo non c'è un modo preciso se non quello di iniziare a raccontare e questo è bello se hai degli amici delle altre persone a casa i tuoi figli tua moglie tuo marito eh, il tuo amante, quello che è, racconta loro e fatti trasportare e lascia andare, lascia andare le emozioni, non stare razionale, goditelo e vai avanti finché non ti tocca dentro, ma soprattutto butta giù l'intenzione prima di partire che ti tocchi, l'intenzione di arrivare a toccare qualche parte di te. Ed è bello perché col ad essere un'esperienza molto profonda e bella, rivela anche parti di te, magari paure o magari sensazioni, o magari anche pensieri o lati nascosti di te ai quali razionalmente non avevi pensato. E l'arte ha questo potere di aiutarti, in questo senso. Facciamo un esempio. Guardando questo, questo dipinto, eh, noto come anch'io molto spesso tendo a nascondermi. Infatti sto facendo questo video, Dopo anni che volevo farlo, mi sono nascosto tantissimo per paura di essere giudicato. E mi sono nascosto tanto, ma anche io guardo con un occhio, con la speranza che qualcuno si accorga di me e mi tenda una mano e mi, mi aiuti. Forse è per questo che c'è la mano tantina in evidenza. Forse la persona aveva bisogno di essere stretta, aveva bisogno che qualcuno gli stringesse la mano e gli dicesse che va tutto ok, che va bene non essere perfetti, che va bene eh, nascondersi a volte. Ecco, lo sento molto io perché sinceramente anche a volte tendo a nascondermi e ho sempre la speranza che qualcuno mi venga a salvare no? E, e dopo in realtà mi rendo conto che io devo salvare solo me stesso fermiamoci qua se non mi metto a piangere ecco questo è il modo in cui questo quadro e non ci avevo mai pensato finora non avevo mai fatto questo, questa cosa con questo quadro in particolare eppure nel mio studio lo guardo tutti i giorni non ero mai arrivato a questo livello di profondità però questo è, questo, è quello che questo quadro in questo momento della mia vita in questa sera da me. Lascia a te ora la parola di, di dirmi quello che è da te. Prima di salutarci, spero che tu abbia goduto del video, spero che ti sia goduto l'esperienza eh, con questo quadro che è davvero molto bello a mio avviso e, e spero che riproverai l'esperienza con qualsiasi altro lavoro, opera d'arte, lavoro d'arte, nella traduzione dall'inglese con qualsiasi altra opera d'arte. Mi piacerebbe avere un tuo feedback. Se hai domande, assolutamente fai. Se vuoi altri video su questo tema, non hai che da chiedere perché. Penso di aver aperto i cancelli ora mi lancerò a fare questa cosa che mi piace tantissimo ed è molto divertente. Prima di salutarti ti faccio un recap velocissimo. Punto numero uno o zero, punto numero uno, cerca l'opera, vai su sacci.com, su Instagram, scrivi art online, su Google, quello che vuoi. La prima opera, vai su Pinterest anche, la prima opera che ti colpisce l'occhio Può anche disgustarti, ma vai amore a prima vista, odia a prima vista, fermati lì, passaggio successivo, prova a capire perché questa opera in qualche modo ti ha attratto, senza andare troppo nel dettaglio, passaggio successivo, osserva molto semplicemente, molto superficialmente, i colori, il tratto, la dimensione, e inizia pian piano a cercare di capire mh, perché, che cos'è, insomma, in questo caso è molto semplice perché è un insomma una figura umana, in altri casi magari più complesso, passo successivo osserva usando il cervello, quindi pensando e cerca di fare dei collegamenti, trovare la simbologia dietro qualsiasi cosa, ogni tratto, ogni colore, ogni, la dimensione anche dell'opera dell stessa ha una simbologia, ecco tu devi essere come un detective che cerca di trovare questi simboli cerca di interpretarli, tu li interpreti tutti e poi nel passo successivo metti insieme l'interpretazione e cerchi di dare un'interpretazione inter globale dell'opera d'arte. Se conosci anche l'artista, il contesto storico in cui l'hai fatto, qualsiasi altra informazione eh, che puoi trovare o che sai già, metti insieme anche quelle. E alla fine della conclusione cerca di, di capire come quel significato globale in qualche modo si connette a, al motivo per il quale quest'opera ti aveva originariamente attratto. E non ci credo che era solo per, per estetica, non ci credo. Infine, se vuoi passare al livello successivo e goderla a pieno, come potresti goderti un bel film, una bella canzone, lasciati trasportare dall'emozione. Cerca di capire perché la tua mente, perché le tue emozioni, il tuo spirito, la tua psiche, come la vuoi chiamare, perché dentro di te una parte ha fatto sì che in qualche modo la tua storia si collegasse alla storia del quadro, del dipinto, della scultura, di quello che vuoi. Puoi raccontare un altro, raccontare a te stessi, se fai un minimo diciamo di introspezione, che semplicemente vuol dire andare a guardare come si riflette il significato che hai trovato in precedenza nella tua vita in questo momento, ti posso garantire che ah, avrai un'esperienza veramente appagante. Ci sentiamo al prossimo video, non so dove lo metterò, ma se siamo su YouTube eh, fai un bel subscribe, se siamo su Facebook fammi un like, condividilo con i tuoi amici, ma soprattutto fammi sapere nei commenti se hai provato, com'è andata, ma soprattutto Posta qual è stata l'opera che hai guardato, posta qual è il significato e posta qual è il significato personale tuo. Alla prossima, ciao!